Parliamo di cose pratiche, come mai a proposito di copyright, non copyright, quando mando un video musicale qui sopra, eh, un video di YouTube, eh, ricevo se quasi sempre un reclame? Eh, eh, purtroppo allora, il, il co eh, copyright is all around you, potremmo dire, cioè, tutto è sotto copyright, perché quel, questo... Questo meccanismo che, abbiamo, che vi ho spiegato prima molto brevemente come dire, è, un, è, è, è un by default, cioè tutto ricade sotto copyright anche se l'autore magari non ne ha intenzione, non è interessato, quindi tutte le opere che vengono create e che hanno quel minimo di, di, di requisiti per essere considerate creative, eh, per la legge sono da trattare come se fossero sotto copyright e quindi… Eh, tendenzialmente io dovrei sempre chiedere il permesso al titolare dei diritti prima di poter utilizzare un'opera, anche se ne faccio un uso che è fair, come direbbero gli americani, un uso eh, non dannoso, non commerciale. Eh, minimo perché magari prendo solamente un frammento, tendenzialmente insomma, bisogna eh, porsi in un'ottica prudenziale, cioè se, eh, se è possibile chiedere prima il permesso al titolare dei diritti, che non è sempre l'autore, attenzione potrebbe essere la casa editrice, la casa di produzione, un'agenzia che ha acquisito i diritti e via dicendo, ehm, e acquisire questo permesso, questa licenza tecnicamente poi, cioè licenza permesso sono più o meno, eh, hanno la stessa etimologia. Eh, in mancanza mi espongo al rischio che qualcuno come dire, mi faccia notare e mi chieda, mh, mi chieda come dire anche moneta per, per aver utilizzato una sua opera senza permesso, poi non è così frequente, non è così semplice che succeda, però ecco, per tornare alla tua domanda, se tu utilizzi su YouTube o su una di queste piattaforme qualsiasi altra piattaforma, eh, un, un brano musicale eh, di cui tu non hai chiesto il permesso, non hai, non hai la licenza, eh, YouTube o altre piattaforme te lo fa notare, semplicemente ti segnala che, che quell'opera l'hai utilizzata senza averne il permesso. Poi ci sono situazioni in cui il titolare dei diritti, non è particolarmente, come dire, non, non, si, non è particolarmente disturbato da questo tuo utilizzo e quindi la lasciano lì, non ti arriva semplicemente un alert che ti dice attenzione non avresti potuto usarla però vabbè la lasciamo lì oppure in alcuni casi più gravi ti, ti arriva un alert in cui ti dicono che il video non può essere pubblicato e dovrà essere rimosso e quindi viene da loro automaticamente oscurato e tu sei invitato a rimuoverlo e soprattutto viene, arriva una tirata d'orecchi per, per il futuro ti dicono attenzione non farlo più, perché se leggi i termini d'uso di YouTube, in realtà dopo due eh, richiami potrebbero prendere delle, delle, eh, come dire, delle, dei provvedimenti e, e chiudere l'account o sospendere l'account. Adesso non è, non è così facile che succeda, eh, che dopo due eh, richiami ti venga subito chiuso l'account, però ecco, quello è lo strumento. E il... E, e chiudo, e la cosa insomma, più problematica è che questo controllo non viene fatto da un essere umano, viene fatto da un automatismo, da, da, una, da un software, E quindi non, non c'è quella sfumatura che può cogliere l'essere umano e capire, un essere umano tra l'altro che deve avere una preparazione particolare, no? ci vuole una certa esperienza in materia per capire questo, questo tuo utilizzo se è corretto, se era fini di cronaca, se era fini di informazione, se era fini di insegnamento. YouTube ha un algoritmo, è stato addestrato per riconoscere un pezzo di musica, e riconosce la traccia, quindi è una cosa abbastanza, dal punto di vista software, abbastanza banale adesso, e, e manda questo alert. E allora sei tu che devi sollevare la questione e, fare, no, e aprire una procedura diciamo, interna a YouTube per far notare che il tuo uso era corretto, cosa che non è sempre simpatica da fare, non è sempre facile, quindi alcuni abbandonano e cambiano il brano musicale, semplicemente. Bene, bene, bene.